Ciao a tutti! Oggi prepareremo la ciambella e tre cioccolati. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 20 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, burro morbido, zucchero, cioccolato bianco fuso, cioccolato fondente fuso, cioccolato al latte fuso, uova, latte, lievito per dolci, vanillina e un pizzico di sale. Andiamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero,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 E reazioniamo il bimbi per 5 minuti a velocità 5. Aggiungiamo il burro. La vanillina. Ad azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. Aggiungiamo il latte, la farina, il lievito. pizzico di sale ed azioniamo il bimbi per un minuto a velocità 5. Trasferiamo il composto in tre ciotole dividendole in parti uguali. Adesso trasferiamo i vari tipi di cioccolato, uno per ogni ciotola. Amalgamiamo bene il cioccolato all'impasto e proseguiamo così per le altre ciotole. Dopo aver amalgamato bene i cioccolati negli impasti, adesso abbiamo imburrato uno stampa a ciambella del diametro di 24-26 cm e prosegui proseguiremo la ricetta mettendo gli impasti con quest'ordine. Prima il cioccolato fondente, poi il cioccolato al latte e infine il cioccolato bianco. Adesso andremo a cuocere in forno preriscaldato statico a 160 gradi per 50-60 minuti circa, fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Ciambella ai tre cioccolati. Grazie e alla prossima ricetta!